in manovere il same procedure on the opposite side of the glance, of the corpora, per the master, still in the pistol area. Vamos a fare il mismo procedimento dall'altro lato, dalla parte derecha della protesi, nella misma maniera. Мы ввели в одну сторону э, ковернодных тел, тел, сейчас по другой стороне должны вводить. Так что, мы для тайны по городу 0